Ok, allora proviamo a cimentarci con questo secondo esercizio, almeno iniziare. Allora, come al solito ci prepariamo un progetto, simulatore emergency. package polito tdp emergency e qui dentro facciamo una classe simulatore visto che questo sarà un progetto più complicato anziché mettere tutto in una classe unica Lasciamo anche la classe evento, la classe tipo evento, come classi separate, così vediamo le due modalità. E allora, um, noi abbiamo, quindi dobbiamo gestire, dicevamo, un modello del mondo che è fatto di un insieme di pazienti che creiamo in qualche modo, no? Uh, dove questa, in questa slide che non avevamo guardato prima viene riassunto quali sono le condizioni di simulazione cioè che cosa serve questo simulatore NS è il numero di studi medici che ci sono quanti studi medici ci sono e di ciascuno studio medico probabilmente mi interesserà sapere se è libero oppure se c'è qualcuno dentro e chi, quale dei pazienti è dentro come eventi iniziali o NP, pazienti, che arrivano ogni T-arrival minuti, che anche questa è una costante, e fingiamo che il triage lavori assegnando i, quattro, i tre codici bianco, giallo e rosso a rotazione, cioè il primo che arriva sarà sempre bianco, il secondo che arriva sarà sempre giallo, poi sarà rosso e così via, poi ricominciamo da bianco, eh? è un criterio stupido per non metterli eh, casualmente, li mettiamo a rotazione. E simuliamo l'ambulatorio il, il, il, diciamo il, il pronto soccorso dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Quindi qui abbiamo dei tempi veri, delle orari veri da gestire. Cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere quanti pazienti sono stati trattati, quindi sono usciti dallo studio, quanti pazienti hanno abbandonato, erano i bianchi, che si stufavano e quanti pazienti sono morti che sono i rossi che non sono riusciti a entrare nello studio medico in tempo Dobbiamo, sulla base di questi parametri di ingresso quindi io posso variare quanti studi medici ho ne ho uno, ne ho due, ne ho tre posso variare il numero di pazienti che arrivano e, e contemporaneamente l'intervallo di tempo tra un paziente e l'altro il resto rimane fisso come impalcatura del simulatore. Ovviamente tutte le, qua le quantità che abbiamo detto possono essere rese stocastiche. Cioè qui abbiamo detto, ho dei pazienti che arrivano ciascuno ogni T-arrival, ma nessuno mi vieta di complicare un pochino il modello e dire T-arrival più o meno una percentuale random. Il triage, anziché farlo a rotazione bianco-giallo-rosso, potrei farlo con tre probabilità diverse, quindi ogni volta che arriva un paziente, estraggo un numero casuale capisco, e decido se è bianco, rosso o verde, Pff, sì, verde. Eh, bianco, giallo, rosso eh, e così via. No? Quindi Però la prima versione la facciamo con i valori statici, poi volendo si può complicare no? andando a dare dei parametri di variazione per le, varie, per le varie durate. Così come anche la durata del trattamento, le durate di timeout possono anche qua avere delle variazioni casuali. Hm? Ma noi per ora, come dicevo, nella prima versione è già complicato così, la facciamolo, facciamolo, eh, implementiamolo in modo deterministico. Okay? Quindi qua non c'è nessun fattore casuale in questa prima diciamo così, eh, impostazione dei parametri e della simulazione. Quindi noi dobbiamo in qualche modo, ragioniamo insieme a voce alta, rappresentare dei pazienti, rappresentare degli studi e rappresentare degli eventi che accadono. No? Il modello del mondo, il modello del sistema è fatto di una serie di pazienti e una serie di studi, perché è variabile questa, quindi ne dobbiamo tenere conto, ciascuno dei quali può avere o non avere un paziente dentro. Mm? E quindi sarà la simulazione, la... Fa la la vedo dal punto di vista del paziente, cioè l'evento è un paziente che fa qualcosa. Potrei vederla ma sarebbe incompleto dal punto di vista dello studio, cioè dal punto di vista del medico, è il medico che fa qualcosa, ma il medico non è soggetto della simulazione, perché poi ci sono altri medici vicino a lui che fanno cose diverse, e poi c'è il triage che fa cose ancora diverse, quindi si complicherebbe di più vedere dal punto di vista degli operatori. Lo vediamo dal punto di vista del paziente. Allora ci servirà di sicuro una classe paziente. No? Perché dobbiamo distinguere un paziente dall'altro e ogni paziente avrà un suo stato che è uno di questi. In questo momento tu sei un paziente, va bene, dove sei? Sono in sala d'attesa col codice giallo, oppure sono appena arrivato. E quindi un'informazione che possiamo associare al paziente. Il simulatore, vado in modo un po'... No, disordinato avanti e indietro perché costruiamo il ragionamento insieme. Il simulatore, abbiamo detto, dovrà avere le quattro variabili principali che sono i parametri di ingresso, il modello del mondo o del sistema, la coda degli eventi, vabbè, che l'ho messa in fondo anziché per prima, e i valori in output. Allora, ragioniamo prima sul modello del mondo. Durante la simulazione quali informazioni ho? Ho le informazioni su quali sono i pazienti attualmente presenti. Quindi avrò una, potrò avere una lista... pazienti. Ho un set, adesso vediamo un attimo che operazioni dobbiamo farci e decidiamo qual è la collection migliore. Per simulatore in ogni momento sa quali pazienti ha, sta gestendo. Quando arriva un paziente nuovo viene aggiunto quella lista, quando un paziente muore o se ne va viene tolto da quella lista. quando un paziente si sposta da una fase all'altra, rimane nella lista ma cambierà la sua etichetta cambierà il suo stato ok? e che cosa sappiamo di ciascun paziente? ciascun paziente, vabbè diamogli un nome id, un intero 1, 2, 3, 4, 5, giusto per poter distinguere e dovremo avere uno stato di questo paziente. Lui è new, è giallo, è verde, qualche cosa che dica no? in quale situazione si trova, che è uno di questi. Quindi per poterlo fare, creiamo un'altra classe, un enum in realtà, che riassuma quali sono gli stati in cui si possono trovare i pazienti. Un paziente si può trovare nello stato new, si può trovare nello stato eh, white, nello stato yellow, red, treating, out o dead. Allora, quando viene creato, viene creato uno stato new, dopo il triage entra in uno di questi tre stati, se va tutto bene, andrà nello studio e poi uscirà. E poi ci sono le transizioni in più. Quindi il mio paziente avrà uno stato... Ops... Stato, paziente, stato, tra come variabile, che lo caratterizza. Che è uno di questi valori. Salvo, salvo. Quindi, tornando al simulatore, io ho l'elenco di tutti i pazienti, ciascun paziente sa dove si trova. Poi, questi pazienti verranno ovviamente rimescolati dalla coda degli eventi. Cioè, dall'elaborazione della coda degli eventi. Allora, quali sono questi eventi che possono capitare? Allora, creiamoci l'elenco degli eventi, numerazione, event type, l'avevamo chiamato prima. Allora, quali eventi possono capitare? Allora, può arrivare il paziente. Nel momento in cui il paziente arriva lo metto in coda per il triage. Cinque minuti dopo esce. Quindi ho l'evento arriva, quindi arriva un nuovo paziente all'ingresso. Poi ho l'evento triage che dice che al paziente viene assegnato un codice, l'uscita del triage. Il triage sarà 5 minuti dopo l'arrivo. Poi sono, tra i pazienti in attesa, può capitare... Che il paziente venga chiamato. Diciamo chiamato. Il paziente entra dal medico. Dopodiché eh, uscita paziente esce dallo studio medico. Oppure può esserci un caso di time out, questo è il flusso normale se veniamo curati. Entriamo, ci viene assegnato un codice, aspettiamo, veniamo chiamati e usciamo dallo studio. L'evento arriva è quello che crea un nuovo paziente nello stato, brandato, nello stato new. L'evento triage è quello che cambia un paziente dallo stato new a uno stato colorato. L'evento chiamata è quello che cambia il paziente dallo stato colorato allo stato treating. E l'evento... Uscita è quello che cambia lo stato del paziente da treating out. Quindi abbiamo gli stati e le transizioni tra stati. Le transizioni sono associate agli eventi. Poi abbiamo degli eventi, diciamo così, non lineari, trasversali, ciò che può capitare nei casi di timeout. Quindi può essere un timeout White, può esserci un timeout yellow, può esserci un timeout red. Che sono i tre eventi che possono capitare. Io al momento sinceramente non so se ci convenga tenere separati questi tre eventi oppure chiamarne uno solo timeout e poi dopo dentro andare a testare lo stato dell'utente per vedere cosa succede. Vediamo se poi ci accorgiamo che il codice è troppo simile, li mettiamo a fattor comune. Ok, quindi questo crea un po' il modello mentale nostro di che cosa succede. E quindi la nostra coda sarà fatta di eventi, creiamo la classe evento, i quali hanno dentro che cosa? Hanno dentro l'ora, ovviamente, qui poiché abbiamo delle ore esplicite, come usare local time, Ora. E il tipo di evento sicuramente. Tipo. Allora, queste ci sono sempre. L'ora e il tipo. Il tempo e il tipo di evento. Ma in più adesso. Non mi basta dire che è la chiamata di un, utente, di un paziente. Di quale paziente? Che ho curato un paziente. Quale paziente ho curato? L'evento è il triage di un paziente. Di quale paziente? Qual è il paziente che cambia stato? Prima sulle auto sapevo che un'auto esce e un'auto entra. Non mi interessava quale. Qui invece adesso mi interessa quale è il paziente che entra e quale, quale esce. Quindi all'evento è associato anche un riferimento... Al paziente. Che è un riferimento, eh, un puntatore, all'oggetto che vive qui. I veri oggetti che rappresentano i pazienti sono dentro questa lista. Nell'evento non c'è una coppia diversa, separata di pazienti. I pazienti sono sempre gli stessi. Però devo andare a vedere qual è quello della lista, o dell'insieme di pazienti, che mi interessa in questo momento. Che sto trattando in questo momento. E quindi la nostra coda degli eventi non è altro che una coda prioritaria, e qui non, non ci sono sorprese, che contiene questi eventi, parte vuota e poi via via la popoliamo. Vabbè, le altre cose sono dettagli, nel senso che le altre variabili sono quelle più noiose, cioè quali sono i parametri NS NP T arrival, quindi private, int NS, numero di studi medici, private, int, com'era? NP, numero di pazienti. In arrivo, private int, l'altra era t-arrival, che era intervallo di tempo tra i pazienti. il numero di studi è ancora forse una cosa un po, un po' confusa nella nostra mente finora, non ci abbiamo ancora pensato a cosa vuol dire avere più studi probabilmente dovremmo esplicitarli e i valori in output che lui ci chiede di calcolare sono il numero di pazienti curati, il numero di pazienti abbandonati, il numero di pazienti morti quindi a private Int, pazienti, private, R, pazienti curati, pazienti abbandonati, pazienti morti. Allora, prima di pensare a tutti i getter, setter e i dettagli, proviamo a ragionare sul cuore dell'algoritmo. Quello l'algoritmo sappiamo che sono i due metodi che abbiamo chiamato init e run. Allora, il metodo INIT prepara la coda degli eventi con gli eventi in ingresso, esogeni, quelli che arrivano da fuori, che non sono gestiti dal sistema, ma sono imposti dal contesto in cui il sistema lavora. In questo caso l'arrivo dei pazienti. Quindi il metodo INIT è lui che crea la lista dei pazienti, ne crea il numero giusto, in NP, e li schedula nei tempi opportuni. A partire dalle 8, in realtà nel testo non c'è scritto quando arrivano i pazienti, c'è scritto che lo voglio simulare dalle 8 alle 20, però si, se il primo paziente arriva alle 8.00 oppure arriva, è già arrivato alle 6.30, non lo sappiamo, non c'è scritto qua. Vabbè, Facciamo finta che il primo paziente arrivi alle 8, no? ma è una scelta nostra. Se andate in uno studio medico trovate di sicuro, all'ora di apertura, 27 pensionati che sono lì dall'alba o prima. No? E questa è la realtà. Qui non la modelliamo. È un timeout altissimo ai pensionati, non se ne vanno, non si stufano. E quindi noi possiamo creare i nostri pazienti, quindi noi abbiamo la lista di pazienti che è qua. creiamo una lista vuota e questa lista la popoliamo di tot pazienti, quindi for int i uguale 0 i minore tnp i più più creo un nuovo paziente e lo aggiungo alla lista eh, adesso creo un nuovo paziente abbiate, datemi 10 secondi di tempo per creare il costruttore di questa classe che non abbiamo fatto prima se no, col cavolo che posso crearlo quindi creo un nuovo paziente eh, paziente p uguale new paziente ID stato, ID diciamo I, il numero progressivo, facciamo I più uno, dai, paziente 0 non mi piace, c'è tanto di film catastrofici in cui ci sono i virus che si diffondono e c'è cioè il paziente 0 che è stata la causa dell'infezione. E lo stato sarà ovviamente stato eh, statopaziente.new. Tutti i pazienti che creo sono new, non sono ancora stati preso in carico e appena ho creato un paziente lo devo aggiungere alla coda quindi creo già subito un evento che dice quando arriva questo paziente Ok? allora devo creare un evento in cui dovrò Incapsulare questo paziente evento E uguale New Event, anche scusate, un costruttore per event lo mettiamo. E quindi qua in simulatore, new event che richiede tre parametri, ora, tipo, paziente. Allora, tipo è il tipo di evento, quindi sarà event type, punto, arriva. Paziente è il P che abbiamo appena creato, arriva lui. L'ora, beh adesso dobbiamo calcolare l'ora. Abbiamo deciso di usare un local time che parte dalle 8 del mattino. Allora, magari mettiamoli come costanti, queste 8, il mattino e 20 di sera, per non avere delle costanti nel codice. local time, t inizio, uguale, local time, punto, of, ricordate che il, eh, local time e local date non hanno i costruttori, ma hanno i metodi di factory, perché sono oggetti immutabili, quindi OV costruisce un oggetto local time partendo da ore e minuti. Oppure da ore e minuti secondi, se volete. Da ore e minuti secondi, nanosecondi, eccetera, eccetera. Per noi ore e minuti vanno bene. 8 8.00. E private, local time, t fine uguale local time of 20,0. Quindi dentro la init mi dovrò gestire l'ora simulata di arrivo che inizializzerò con t inizio ovviamente, e poi ad ogni nuovo paziente dovrò incrementare questo T inizio di una quantità pari a T arrival minuti. Quindi ora, uguale ora, punto, plus, allora abbiamo plus hours, minutes, none plus minutes, eccolo qua. Più minuti, T-arrival. Qui non c'era scritto nel testo, scriviamocelo nel commento, che questo T-arrival intendiamo che sia rappresentato in minuti. Ok? Quindi abbiamo usato i dati, le variabili temporali che ci ha semplificato parecchio il lavoro oh poi qua non c'è nessun controllo sul fatto che la combinazione di T arrival e di NP abbia senso. Perché se io avessi T arrival di un'ora e NP 100, avrei 100 pazienti che arrivano scadenzati di un'ora, scaglionati di un'ora, ma io sto simulando solamente dalle 8 alle 20, solamente 12 ore. Quindi 12 pazienti tratterò e gli altri non verranno neppure mai visti perché sono, arriveranno dopo le 20, ok? Vabbè. Non, non, non facciamo controlli di questo genere. Magari, ecco, per comodità nostra, come avevamo già fatto prima, mettiamo dei valori di default. Numero di studi 3, numero di pazienti eh, 50 e arrivano ogni 15 minuti. Poi con i setter eventualmente li modifichiamo. 15 minuti vuol dire che ne arrivano 4 all'ora, diviso 50 sono circa sì. Su, su 12 ore ne avremo, avremo possibilità di seguirne 60. Ci stanno, forse sono anche pochini. Vediamo. Però sicuramente non sforiamo le, le, le 12 ore con i tempi di arrivo. Um, Cos'è che vuole? paziente int paziente.new, perché non ti piace? Eh, non l'avevo salvato semplicemente non l'avevo salvato l'altra classe okay. quindi abbiamo alla fine di questo int che cosa abbiamo? abbiamo la lista dei pazienti popolata con tutti i pazienti che arriveranno so che arriveranno, e la coda degli eventi popolata con i tempi di arrivo di ciascuno di questi pazienti. A questo punto la simulazione, il run, è sempre quello che ha la vita più facile, perché dovrà elaborare un evento per volta è uguale allora quali sono le condizioni di, di iterazione? Allora io devo iterare finché ho eventi nella coda, perché ovviamente quando esaurisco la coda non ho più nulla da fare, oppure fino a quando non raggiungo l'ora dell'evento. Quindi possiamo mettere la stessa istruzione di prima, quindi while e.pol è uguale, scusatemi, è uguale q.pol e dai è uguale q.pol finché questa cosa qua è diversa da null ciclo ma se per caso mi accorgo che l'evento che sto estraendo supera l'ora limite mi interrompo comunque quindi se non estraggo più niente mi fermo se l'evento che ho estratto è successivo alle ore 20 non lo devo più elaborare ma devo in interrompere la simulazione ignorando sia quell'evento che tutti quelli su successivi quindi dovrò controllare se e.getTime eh sì, getter-setter li mettiamo, no? Event. Genera, li vediamo solamente getter, perché vogliamo che l'evento ci fa tanto comodo che sia immutabile. Quindi nel simulatore avrò e.getora. Se per caso getOra è after e più tardi del t-fine, interrompi t-fine, questo, interrompi la, la simulazione. No? Il break mi fa uscire dal while e non faccio più niente. Questo è il modo più semplice, cioè controllare l'evento nel momento in cui lo estraggo. Potrei anche controllare l'evento nel momento in cui cerco di inserirlo, se cerco di inserirlo e mi accorgo che sai, dopo l'evento non lo inserisco più, e così la simulazione andrà a morire. Però visto che gli eventi li estraiamo in un punto solo, che è qua nel metodo run, scusatemi, li estraiamo, ho detto questo, li estraiamo in un punto solo, che c'è nel metodo run, e invece li inseriamo in 50.000 posti diversi, perché a seconda di ciò che succede, Dobbiamo creare eventi diversi, è più comodo avere un punto unico in cui controlliamo le ore 20, più che non averlo no, replicato ogni volta che dobbiamo creare un nuovo evento e inserirlo. Mm? Eh, se invece non, è, mm, non abbiamo superato le ore 20, elaboriamo questo evento. E questo è l'essenza del nostro metodo raw. E adesso arriva il lavoro vero. Cosa devo fare quando succedono le varie cose quindi process event è un unico bel grande switch che sulla base di event type punto, get, tipo. perché mi ha lasciato leggere tipo? perché non ho scritto private Allora, sulla base del tipo di evento ho tanti casi possibili. Allora, case arriva, due punti, break. Case, chiamata, due punti, break. Case, facciamo prima il caso normale, triage, break, case, uscita, break. Mm. Questi sono i quattro casi principali. Poi vedete, ed è un altro motivo per cui usiamo le numerazioni, non dei numeri, che qui c'è un warning che mi dice guarda che Timeout time Yellow, che è un valore possibile di questa numerazione, non l'hai messo nel, nello switch, quindi ti sei dimenticato un pezzo. Quindi proprio il compilatore ci dice mettile tutte e non mi, eh, non mi permette di mettere due volte la stessa. Quindi, visto che è già complicato così, case, cosa vuoi che io metta? Timeout White. Case. Timeout yellow e case spazio timeout red black e qui abbiamo tutti i casi possibili tutti gli eventi possibili che abbiamo previsto li trattiamo uno a uno per ciascun evento ci chiediamo ok, quando capita questo evento cosa deve succedere allo stato del mondo allora lo stato del mondo è fatto di due pezzi ovviamente la lista pazienti e beh, questi valori in output che pigramente e chiedo scusa mi sono dimenticato di azzerare nella parte di init vabbè, lo zero adesso pazienti curati uguale a zero pazienti abbandonati uguale 0 pazienti morti uguale 0 Va bene. Anche questo fa parte dello stato del mondo che devo aggiornare. Allora, arriva, andiamo in ordine, no? Cosa devo fare quando arriva un nuovo paziente? Allora, io so quale paziente arriva, perché io ho e punto mio evento. Ho l'ora, ho il tipo di evento che sarà arriva e ho anche il paziente, il riferimento a quale è il paziente che sta arrivando. Che se tutto va bene, questo paziente sarà nello stato new. L'abbiamo creato così. Allora, devo dire che se questo paziente arriva adesso, tra 5 minuti avrà finito il triage. Io adesso non sono capace a metterli white, yellow o red. Potrò metterglielo solamente tra 5 minuti. Giusto? E allora non potrò fare altro che rimetterlo in coda. Questo. Dove è andato? Non potrò fare altro che rimettere in coda questo paziente, questa volta con l'evento triage, scadenzato tra 5 minuti. Conto che il paziente è arrivato, beh, non, non, non ce l'ho tra le variabili che mi interessano, quindi va bene. Quindi questo paziente è arrivato, cosa gli faccio? Niente. Ma so che tra 5 minuti avrà finito il triage. Allora, ci rivediamo tra 5 minuti per sapere com'è andato il triage. Ok? Ok, allora. Gli faccio niente, non lo tocco, ma lo rimetto in coda. Creo un nuovo evento, uguale new event, che coinvolga quando, cosa e chi. No? L'ora. L'ora è il tempo attuale più 5 minuti. Ma 5 minuti lo mettiamo come costante? Sì, copiamo dalle slide queste costanti. Dove sono? Dove sono? Qua. Duration, triage, white, yellow, red. Quindi si chiama Duration Triage, eh, ce l'abbiamo qua, che è uguale a 5. Poi abbiamo Duration White, Duration Yellow duration red 10 15 30 Quindi per non mettere sempre la costante qua dentro. Quando deve essere creato questo evento? Tra 5 minuti. Quindi e.getOra.plus Minutes, duration, triage. Quando? Cosa? Tipo di evento. Triage. Chi? Sempre lui. No, scusate, non lo devo chiamare E, ma lo chiamo nuovo E, 2 Perché e è l'evento che mi è stato passato. Quindi questo lo devo chiamare in modo diverso e a questo punto lo aggiungo alla coda di E2. Questo mi ricorda che l'evento deve essere ordinato, quindi devo aggiungere il comparable il comparatore all'oggetto evento, perché venga aggiunto nel punto giusto. Quindi torno indietro e dico che la classe evento deve implementare comparable. event e il metodo sarà se this.equals no magari se c'è eh? tra i tempi, tale ora, no? tra i campi ora Ora, infatti, stavo pensando a questo: compare, esatto, che c'è, perfetto, quindi ritorno delego direttamente al compareTo del metodo ora. Che vuoi? ader.eu. ovviamente, quindi non devo fare tutti i casi perché lo fa già il compareTo dell'ora. e grazie a questo gli eventi sono automaticamente ordinati per tempo crescente. L'arrivo è fatto. Triage, eh, l'ho messo in ordine sbagliato, triage lo metto sopra. A questo punto, triage. Triage è quando un paziente, passati 5 minuti dal suo arrivo, va in sala d'attesa, dopo che gli hanno segnato uno stato. Allora, innanzitutto dobbiamo decidere qual è lo stato che gli viene assegnato. Il testo dice assegna la rotazione, quindi io assegno lo stato e poi mi predispongo la, per il prossimo paziente a segnali in uno stato diverso. Quindi ho bisogno di una variabile che si ricordi qual è l'ultimo stato che ho assegnato a un paziente o lo stato prossimo che devo assegnare, uguale. Quindi questa variabile non può, non può essere interna al process event, perché deve ricordarsi da un evento all'altro che cosa succede. Quindi la dovrò mettere nel, chiamiamolo, modello del mondo, in qualche modo, che è semplicemente lo stato paziente, eh, stato triage, il prossimo stato a segnare. e quando inizializzo il, met il, il mondo lo inizializzo a bianco. Stato triage uguale stato paziente, punto white. Quindi, questo solo per, per fare la rotazione. Quindi quando mi arriva al triage io gli assegno lo stato libero che ho in quel momento. Quindi gli farò eh, chi è il paziente. E punto get paziente, punto, e eh, mi mancano i getter e setter, adesso li vado a prendere. torno in simulatore, Get patient, punto, set. stato di stato triage. Gli ho cambiato lo stato, adesso tu sei bianco, oppure adesso tu sei giallo, oppure adesso tu sei quello che vuoi. E poi devo ricordarmi di cambiare lo stato triage per farlo andare avanti di uno. Allora, non, non voglio incasinarmi qua col codice, delego una funzione, Se è white lo fa diventare giallo, se è giallo lo fa diventare rosso, se è rosso lo fa diventare bianco, sono tre if, ma non ho voglia di metterle qua. Poi, cosa può capitare a questo paziente? Che... Eh, Posso capitare due cose, o è proprio fortunato e in quel momento c'è uno studio vuoto. Ah, non ha detto che tocchi a lui però, no, come non detto, niente, lo studio che deve chiamare. Niente, lui si mette in attesa, si mette in attesa per quanto? Non lo sa. non lo sa per quanto, perché la sua attesa dipende non solo da chi c'è adesso, ma dipende da chi arriverà anche dopo di lui, che abbia eventualmente un codice, maggiore, un codice di severità maggiore del suo. Quindi ho, di, ho difficoltà io adesso a schedulare l'evento chiamata, cioè io so che ti ho assegnato un codice, So che sei in attesa, ma non so dirti quando verrai chiamato. E come faccio a schedulare l'evento? Non posso, dovrò trovare un altro meccanismo per schedulare l'evento di chiamata. Ci ragioniamo tra un attimo, ma diciamo così, il modo a cui agganciarsi per generare l'evento di chiamata è quando qualcuno esce da uno studio. Lo studio si libera, quindi posso chiamare qualcuno. e ci pensiamo. Adesso però so una cosa, che a seconda del colore che tu hai, potrà scattare un tuo timeout. Questo lo posso sapere. Se ti ho dato il bianco, tu so che dopo 10 minuti, un'ora quant'è quel valore, ti stuferai. Allora io non so, non sono in grado adesso, diciamo così, rifaccio la frase. A questo punto io so che sei in, hai passato il triage, sei in attesa. Possono capitare due cose, o ti, sei bianco, o ti stufi e te ne vai, o vieni chiamato. Qual, no, se sei bianco non muovi, se sei bianco, facciamo l'ipotesi di essere bianco. Se sei bianco puoi stufarti, andartene o essere chiamato. Se sei giallo, puoi essere chiamato oppure aggravarti e diventare rosso. Se sei rosso, puoi essere chiamato oppure aggravarti e morire. Quindi, in ciascuno dei tuoi stati, dipende dal tuo stato, possono capitare due cose diverse. Io non ho, mo non ho modo, adesso, perché non so prevedere il futuro, neanche nel simulatore, di sapere quale delle due condizioni sarà. Quale delle due avviene? Beh, dipende dal tempo. La prima delle due che capita. Allora, io una la so schedulare adesso, perché il time out è noto. Quindi io dirò, va bene, eh, tu sei bianco, tra un'ora ti stufi e te ne vai. E cominciamo a schedulare l'evento in cui te ne vada. Vale. Se poi tra mezz'ora ti chiamano, meglio. Vorrà dire che ci sarà un altro evento in cui lo stesso paziente viene chiamato, prima dell'evento in cui il paziente se ne va perché si è stufato. La cosa prioritaria mi darà prima quell'evento di chiamata. Potrà capitare che più avanti quindi trovo l'evento in cui se n'è andato e mi accorgo che lui non c'è già più, perché è già stato curato addirittura. E eh, vabbè, allora ignorerò quell'evento, oppure lo cancello se vedo che... Però posso avere più eventi possibili Associati allo stesso paziente, schedulati per il futuro. La coda degli eventi mi darà il primo possibile. In questo caso, qualunque dei due capiti invalida l'altro, invalida quello successivo, ovviamente. Ok? Quindi, se io sono rosso e dico tra due ore muoio e mi chiamano tra un'ora e 58 minuti, non muoio più. Quando arriva l'evento sei morto, io vado a vedere lo stato, non è più in triage, è in treating e quindi non muore. Quindi questo complica no? la gestione degli eventi. ovviamente. Allora io ciò che posso fare per ora è prevedere il timeout. E poi la chiamata sarà più complicata da fare. e la facciamo la faremo dopo quindi per ora prevedo ciò che so prevedere il timeout allora se eh, anche qua devo andare a aggiungere una manciata di costanti timeout white uguale che ne so, due ore private int timeout Yellow. Eh, dunque anche qua diciamo che dopo un'ora si aggrava nel slide non c'è nessun esempio di questi valori quindi li mettiamo, qua, li mettiamo così a buon senso e il, re, il rosso dopo ah, facciamo 90, via 90 minuti se ne va in un altro modo Allora, a questo punto siamo in triage, mi hanno, dato, qua in mezzo, mi hanno appena dato uno stato triage, allora sulla base di questo stato triage imposto un nuovo timeout. Quindi se mi hanno dato lo stato triage eh, bianco, allora dovrò schedulare un evento con un ritardo di timeout bianco e l'evento sarà l'evento uscita o abbandona. Ci serve un evento speciale per abbandona? Forse sì. Perché uscita è quello in cui esci dallo studio medico e lì... Incrementeremo il contatore che dice ne ho curato uno in più. Invece l'abbandona, devo incrementare l'altro contatore che dice quanti pazienti hanno abbandonato, quindi mi conviene tenere separati. Ah no, ma sono stupido, o meglio, è tardi. Timeout white ce l'abbiamo già. Questo è l'evento che mi dice scattato il timeout bianco. Quindi, schedulo un nuovo evento, evento q.add, adesso facciamo la breve, new event, schedulato per adesso più il timeout bianco, e punto getora, punto plus minutes, timeout white, Quindi quando, poi, ehm, quale evento, event type, punto, timeout white, chi, sempre lui, e appunto che è il paziente. Cosa abbiamo qua? punto add new event di questo virgola event type e paziente andiamo a capo così mancava una parentesi okay. quindi anziché creare l'evento e2 eccetera faccio tutto in un'istruzione sola, creo l'evento e lo aggiungo alla coda. Altrimenti, se ero nel caso yellow, faccio la stessa cosa con lo yellow, quindi yellow, yellow, yellow, e indovina un po' la stessa cosa per il rosso. Non è possibile che il triage mi abbia dato uno stato diverso da questi tre, quindi questi diciamo così, completano tutte le possibilità. Curati, abbandonati, morti non li devo aggiornare, quindi sono a posto. Vabbè, a questo punto. Abbiamo fatto tanto implementiamo anche questa roba qua, cambia stato triage se stato triage uguale white, allora stato triage uguale yellow. Else if. Questo è un modo molto becero di farlo. Eh. Se era yellow diventa red. Se invece fosse red diventa white. Se era bianco diventa giallo, se era giallo diventa rosso. Se era rosso diventa, ritorna bianco. Questo non c'entra nulla con la coda degli eventi, è semplicemente il meccanismo interno che abbiamo per dare al triage la rotazione dei codici. Sarebbe stato forse più comodo estrarre randomicamente a caso, eh? piuttosto che non fare questo pasticcio. Ma... Allora questo dovrebbe esaurire ciò che succede, se non sbaglio, nel caso del triage. Adesso, cosa capita? Passiamo un attimo all'uscita. Dimmi. No, allora, questo non è lo stato del paziente che quando scatta il timeout capita qualcosa. Questo è la rotazione di questa variabilina. Stato triage, che è il prossimo stato da segnare. Che quindi dice, se a questo paziente ho dato un bianco, al prossimo darò giallo. Se a questo paziente ho dato un giallo al prossimo darò rosso, viene usato qua. Questa variabile viene usata qua. Set stato. Eh? Quindi semplicemente mi predispongo, è come incrementarsi un contatore essenzialmente, il prossimo che arriva sarà il 7. Solo che purtroppo non è un contatore, sono dei sono delle costanti e quindi devo gestire una per una l'uscita passiamo all'uscita perché dobbiamo ancora capire un po' come funziona il meccanismo di chiamata Com come rappresentarlo no? allora quando è che viene chiamato un nuovo nello studio utente, nello studio medico un nuovo paziente? quando un paziente esce quando il paziente precedente esce da uno studio, allora viene chiamato il prossimo. Quindi l'evento chiamata verrà generato dall'evento uscita, dall'elaborazione dell'evento uscita. Quindi esce tizio, bene, tengo conto che è uscito, che è guarito, lo saluto, faccio tutte le belle cose, e poi schedulo per subito l'ingresso di caio. Scelgo chi è il caio che deve entrare e ne schedulo l'ingresso. Giusto? Eh, il caso iniziale è da gestire a parte, è da gestire a parte perché il primo che arriva, in realtà il caso iniziale, o anche il caso in cui lo studio sia vuoto, non ci sia nessuno, nel momento in cui l'ultimo esce non c'è nessuno in coda. Cosa faccio? Non posso chiamare nessuno, devo aspettare che arrivi qualcuno di nuovo. Allora in quel caso dovrò gestirlo all'arrivo o al triage. Mm? Però facciamo prima il caso normale, come sempre, e poi andiamo a vedere i casi limite. Allora, ho bisogno, quindi... L'uscita di un paziente è facile, no? nel senso che se tu mi dici sei uscito, so, l'evento mi dice qual è il paziente che è uscito, il suo stato lo metto in out, incremento il numero di pazienti curati e sono a posto. Su quel paziente non devo più fare nulla. Poi però devo scegliere il prossimo paziente da curare. E mi dice il testo, tu devi curare il paziente che ha la priorità più alta, e a parità di priorità quello che è arrivato per primo. Come faccio a sapere chi è arrivato per primo? Mi sono dimenticato di salvare nel paziente questa informazione. Perché non so, non mi sono scritto l'orario d'arrivo dei pazienti. Io potrei andare a recuperare nella coda degli eventi quel paziente quando avrà il prossimo evento schedulato, ma non c'entra niente con la sua ora di arrivo, perché nel frattempo può aver avuto due timeout, o chissà che cosa. Ok? Quindi qua mi accorgo che mi sono dimenticato un dato, non è mai troppo tardi. Il paziente non ha solo l'ID e lo stato, ma anche un local time che è l'ora di arrivo. E qui con tanta pazienza l'aggiungiamo. E aggiungiamo anche local time, importiamo java.time e aggiungiamo anche il suo getter setter su località, ora di arrivo. E vabbè, nel metodo init è facilissimo A questo punto, nel momento in cui creo il paziente, l'ora di arrivo ce l'ho. Quindi, sulla base di questi due criteri, io posso sapere qual è, in questo momento, qual è il prossimo paziente che deve passare. Mi verrebbe quasi voglia di fare una coda prioritaria in cui il criterio di ordinamento fosse la combinazione tra codice colore e ora di arrivo. Se non fosse che il codice colore glielo cambio a metà, perché il timeout può cambiare il codice colore, quindi dovrei toglierlo e rimetterlo, dimmi. Il codice colore indica la gravità che ho dato alla persona. Okay. Sulla base della gravità la persona ha dei comportamenti diversi. Col il white dopo un certo punto lui va via, torna a casa, fine. Il con, il di... con lo yellow può diventare rosso. Dopo la somma, di... uh, somma del timeout di yellow più il timeout di red porta alla morte se nel frattempo non viene chiamato, sì. Cosa vuoi? non ho capito cosa tu cosa si fa in base a, quando... in base a quanto tempo gli manca la morte o allora cioè tu arrivi e, dico, e ti dico guarda tra otto ore sarai morto e questo dato cosa mi... va bene a parte la simpatia del lato del, del, in sé ma cosa serve per capire entro quando posso ancora chiamare al paziente così in questo modo posso farmi la mia lista non è il problema entro quando posso chiamarlo è che io ho un ambulatorio pieno di persone e ne devo chiamare uno. Sono tutti ancora vivi, quindi il loro tempo di scadenza non è ancora arrivato per nessuno. Chi chiamo? Non chiamo quello che è la morte più vicina. Non è detto. Non è detto. Perché io potrei avere, fammici pensare un secondo, un giallo che è diventato rosso, ma che è arrivato molto prima di un rosso appena arrivato. E quindi lui è arrivato prima e quindi passa davanti a quell'altro che magari è appena arrivato. Um, io sono giallo alle 10 del mattino, divento rosso, non mi ricordo cosa ho messo, un'ora. Un'ora, divento rosso alle 11 e diventerò nero al mezzogiorno e mezza, alle 12.30. Okay. Um, se a un po' prima di, delle 11 arriva uno rosso lui avrà una scadenza un po' prima di me no? però visto che io poi eh, mi chiamano a mezzogiorno e 10 chiamano qualcuno a mezzogiorno e 10 a mezzogiorno e 10 sia io che lui siamo rossi ma lui è arrivato da, da, un, da un quarto d'ora io sono arrivato da un'ora quando sono arrivato ero giallo, però sono arrivato da un'ora. Adesso poi possiamo discutere se quale sia giusto. Eh? Quindi passerebbe quello che era giallo da tempo e è diventato rosso, sì. In questo caso, sì. Possiamo discutere se sia giusto o no o se sia la regola vera che usano no, gli ospedali. No? Però il testo dice quello che in quel momento ovviamente è il codice più grave ha parità di gravità a quello che è arrivato per primo. Prego. E in ogni caso per seguire il tuo ragionamento, è sempre pericoloso cercare di capire cosa succederà dopo. Perché in sistemi hai eventi di questo genere, tu non posso capire una cosa, poi ne capitare un'altra, poi si incrociano e prevedere, guarda che di sicuro tu passerai prima dell'altro, tu uscirai prima dell'altro, eh, devi fare tutta una serie di ipotesi che facendo. facendo, sei sicuro che magari la somma di due time out sia minore del terzo, no? giochini di questo genere per poter fare queste cose. Invece qua, io ragiono in modo molto più bovino, no? in questo istante di tempo cosa devo fare? Boh, fine. Non vado a vedere cosa succede come conseguenza di ciò che ho fatto adesso. No? Per, proprio per scelta. Vado un evento per volta, elaboro l'evento e basta. Poi ciò che succederà lo vedrò dopo. L'orologio andrà avanti, e mi, come va avanti quello vero e, e mi occuperò di quello quindi mettiamoci d'accordo su cosa rimane da fare perché ovviamente non abbiamo tempo di farlo nel caso dell'uscita io devo registrare l'uscita del paziente corrente di, di e.getpaziente Poi decidere chi devo chiamare, sulla base di colore e tempo di arrivo, tra i pazienti in attesa. Quindi se c'è almeno un rosso, chiamo un rosso. Quale? Quello che ha il tempo minore. Se c'è almeno un giallo, se non c'è nessun rosso ma c'è meno un giallo, chiamo un giallo e così via. E a questo punto schedulare per adesso la chiamata del paziente. E questo appunto passerà poi subito dopo l'iterazione immediatamente successiva del, del poll, della coda prioritaria, mi troverà per adesso, questo tempo attuale, la chiamata del paziente se non c'è nessuno non faccio niente poi la cosa che dobbiamo ancora eh, gestire è che in realtà abbiamo più studi contemporaneamente quindi un paziente può essere può uscire dal primo, dal secondo, dal terzo studio quindi per sapere, possiamo avere fino a tot pazienti in, in cura. Questo, questo per rispondere alla domanda che faceva uno di voi, il giu, dubbio, dubbio giusto, legittimo, è come facciamo all'inizio, al mattino? Al mattino oppure ogni volta uno studio diventa vuoto e non c'è un paziente pronto da chiamare, non potrà rimanere vuoto per sempre allora dovrò avere un meccanismo che diciamo periodicamente ogni 10 minuti si sveglia e guarda se c'è uno studio vuoto quindi se il numero di pazienti che sono in treating è minore del numero di studi non mi interessa sapere se nel primo nel secondo o nel terzo studio se il numero di pazienti che è minore Scusate. se il numero di pazienti che è in treating, in trattamento, è minore del numero di studi NS, allora ne chiamo uno. Schedulo per adesso una chiamata. Questo è un meccanismo esterno. No? Se pensiamo al, alla realtà, cosa succede? Che tu quando esce un paziente, dici avanti un altro, avanti chi è il prossimo e lo, lo chiamano. Se non c'è nessuno, di tanto in tanto, l'infermiere o il medico esce e dice è arrivato qualcuno, ecco, questo è arrivato qualcuno, dobbiamo modellarlo, un altro tipo di evento, che scatta, lo possiamo schedulare periodicamente, quindi scheduliamo il primo al tempo zero e poi lui si rischedula da solo. Ogni volta che scatta, si riprogramma per dieci minuti dopo, non dobbiamo necessariamente crearli tutti subito. Lo creo, lui va a vedere c'è qualcuno, lo chiamo. Allora, o studi liberi? No, ok, non faccio niente. Ho studi liberi? Sì chiamo uno e poi in ogni caso mi rischedulo tra 10 minuti per risvegliarmi. Quindi ho un, un, un tic no? che scatta ogni tot minuti per andare a riempire gli studi vuoti. E questo risolve sia il problema iniziale del, del popolamento iniziale degli studi, sia il problema del caso in cui gli studi si svuotano e quindi in quel momento non puoi chiamare nessuno, quindi qua non posso schedulare, quando chi dice decidere chi deve essere chiamato ma non trovo nessuno da chiamare, cosa faccio? Non chiamo nessuno ma poi quando arriverà qualcuno dovrà entrare. Ok? Allora questo meccanismo dobbiamo aggiungerlo ancora così come gestire la chiamata, ma a questo punto gestire la singola chiamata è abbastanza semplice perché so già chi e lo metto in treating e metto il time out per l'uscita. Ok, fermiamoci qua e poi ovviamente lo completeremo la settimana prossima. Non mi ricordo se lunedì o martedì ci vediamo, ma la prossima volta che vengo io chiaramente finiamo questo esercizio.